Dovremmo essere là. Ciao Carla. Ciao Chiara, buonasera. Tu vedi se siamo in diretta? Che Sto cercando esatto. di andare in Team Cuori d'Oro. Ecco, guardo subito, ti do conferma, sì, siamo in diretta. Perfetto, sì. ok. Buonasera a tutti, eh, sono Chiara Gaggia, sono una business partner, una socio comproprietaria della piattaforma Gigo, sono un'opportunità che stasera andremo a presentarvi. Stasera ho il piacere e l'onore di essere in compagnia della leader di riferimento del team d'Oro di questa bellissima opportunità, e quindi vi presento Carla Rappone. Ciao Carla. Ciao, ciao Chiara, grazie, grazie. Tu hai, ti sei presentata hai detto che sei una business partner, una comproprietaria, ma sei anche una leader di questa attività e, e ci tengo a sottolinearlo perché sei veramente una leader con la L maiuscola e quindi eh, sono, sono io che sono grata e onorata di stare qui con te anche perché, eh, come sai, no, in questa attività, oltre che ovviamente uno, parliamo di un'opportunità di guadagno, ma parliamo anche di un'opportunità di crescita e tu su questo sei veramente un grande esempio. Io Ti ringrazio. <ride> Vuoi fare l'introduzione tu di questa opportunità perché siamo qui stasera? Certo, certo. Allora, siamo qui stasera non solo per presentarvi questa opportunità di guadagno che noi abbiamo abbracciato già da tanto tempo, ma anche per um, farvi riflettere sul fatto che siamo in un momento storico senza precedenti e purtroppo uh, a livello mondiale c'è una crisi uh, che non ha uguali e però grazie alla tecnologia c'è sì. la possibilità di potersi guardare intorno di poterla sfruttare al meglio no? tra l'altro in questi due anni eh, di pandemia c'è stato c'è stata la chiusura purtroppo di molte attività, ma nello stesso tempo la se non avessimo avuto la tecnologia dalla nostra parte, anche l'abbiamo visto, no, per quanto riguarda la scuola, c'è stata la possibilità di fare la didattica a distanza. Oggi noi siamo qui su questa piattaforma eh, a fare una diretta, insomma, eh, comodamente dalla da casa propria è possibile svolgere questa attività, quindi insomma, è è bello che la tecnologia ci venga incontro anche per permetterci di, di poter guadagnare eh, senza eh, essere schiavi diciamo del nostro tempo no quindi siamo siamo liberi anche in questo questo ci tengo a dirlo perché non siamo abituati a pensare in questa maniera verso questa direzione giusto chiara giusto è vero poi guarda la, la fantasticità delle tecnologie io sono sul lago di Como e tu sei a Frosinone, perché esatto. facciamo insieme una presentazione. Partiamo con la presentazione, tu che dici Carla, faccio partire le slide. Perfetto, perfetto. Sì, okay. eh, useremo delle slide per farvi comprendere meglio, anche perché graficamente potete sicuramente capire meglio di che cosa stiamo parlando. Perfetto. Vai, vai, Chiara. Vado. Okay. Allora presentazione mi dici Carla se si vedono che poi io non le vedo più sì, sì, perfetto, perfetto allora partiamo come diceva Carla, giusto le tecnologie grazie alle tecnologie abbiamo un nuovo modo per dare vita ai nostri sogni, ai nostri progetti, crearci una nuova realtà, quindi crearci una nuova fonte di guadagno grazie appunto a queste tecnologie chi siamo noi? Noi siamo un gruppo di persone molto affiatate, una community che utilizza appunto le tecnologie per dare concretezza ai propri progetti, ma come diceva Carla prima, anche per avere una crescita personale e finanziaria. A chi ci aspiriamo? Come in tutte le cose, ci si aspira sempre a persone che hanno avuto successo. Nel nostro caso, parliamo di business, parliamo di possibilità di crearci un'attività. Ci riferiamo e ci aspiriamo, ci ispiriamo sicuramente a delle persone che hanno fatto della loro vita un successo. Quindi, secondo economisti, investitori e uomini d'affari come Robert Kiyosaki e Warren Buffett, Esistono quattro modi per dare denaro per generare denaro. Noi generiamo denaro, ci viene quasi spontaneo pensare dare per scontato che il lavoro. Non ci, ci facciamo fa... mai questa domanda. In realtà è vero? Brava Carla, è vero, è una domanda che tutti noi ci dovremmo porre più spesso, come si dice? E Infatti, da questa slide vediamo due modi. Eh, se poi vuoi aiutarmi un po', Carla interviene. Certo, certo. Sono due modi per generare guadagno, ed è, sono le due modalità che utilizzano il 95% delle persone nel mondo e sono il lavoro dipendente e il lavoro autonomo il dipendente tra l'altro scusa chiara mm -hmm. eh, questo, questo esempio che vedete raffigurato è tratto proprio da, da un libro molto importante e molto interessante che è i quadranti del cash flow di robert kiyosaki e quindi che spiega proprio questi quattro quadranti e spiega insomma le modalità di lavoro che conosciamo di più no e poi adesso vediamole vai Chiara okay. eh, quindi si diceva che il lavoro il dipendente, il lavoro autonomo sono l'operai, gli impiegati e le partite IVE che eh, cosa, cosa hanno in comune queste due modalità? che uh, eh, scambiano il proprio tempo per ricevere denaro, denaro. mentre solo il 5% delle persone in tutto il mondo usa altre due, le altre due modalità c'è chi è titolare di un sistema di franchising come McDonald's oppure quello del cioccolato che ho visto l'altra sera in TV oppure di un network che è il nostro caso oppure abbiamo gli investitori che sono le persone che investono in borsa in oro e in cripto Cosa le differenziano queste due modalità? Innanzitutto dalle prime due il titolare di un sistema di franchising network usa l'affiliazione, usa la rete, usa la, il passaparola professionale, quindi utilizza diciamo, la rete per generare denaro, mentre l'investitore usa il denaro stesso per generare altro denaro. Questa ultima modalità è quella che ciascuno di noi dovrebbe ambire perché comunque far lavorare i nostri soldi e generare anche soldi, giusto Carla? Esatto, esatto, anche perché l'investitore appunto non c'è bisogno della sua presenza fisica come sì. abbiamo visto nel, nelle altre tipologie di lavoro ma bensì è proprio il denaro che lavora al posto suo quindi eh, l'investitore è questo l'obiettivo, no? Tra l'altro la, la nostra attività a questo e molto altro, e quindi ci libera, libera il nostro tempo, e la, anche perché il tempo è una risorsa preziosa eh, che molti sottovalutano, ma è, è anche una fonte di lamentela continua dalla maggior parte delle persone con cui si parla. Eh? Non ho tempo, vado di corsa, oh? e quindi si deve riflettere anche su questo punto di vista. Infatti, noi stasera vi proporremo un'opportunità che ci dà la possibilità di rientrare nella parte, nella parte destra del quadrante e diventare titolari di un sistema, di un network, quindi crearci una nostra attività. Parlando di network, molte persone non sanno che è l'industria che fattura più di tutte le altre industrie che ci sono, come l'industria della musica, del calcio, dei videogames, del cinema. Quindi, essendo l'industria che fattura eh, di più di tutti, ci dovrebbe anche questo far riflettere, no Carla? Che tanto pensa network? Assolutamente, il network marketing è l'industria che fattura più di qualsiasi altra industria, insomma, vediamo... Quelle appena citate da Chiara sono delle, ehm, delle industrie che fatturano veramente miliardi e miliardi, no? E quindi pensate che potenziale ha il network marketing. Eh, tra l'altro in Italia ancora eh, c'è molta confusione su questa parola, su questo concetto. In realtà diciamo all'estero il network marketing è utilizzato praticamente almeno una persona in famiglia fa un business online fa un network marketing di professione e poi abbiamo visto i personaggi che hai citato prima che hanno avuto il loro successo proprio creando reti no e quindi il fatto che tu dicevi che in america un in tutte le famiglie c'è cioè almeno una persona che fa il network, è, una, è un sistema che anche in Italia le famiglie italiane dovrebbero incominciare a pensare perché il network marketing è un'attività, è un tipo di sistema che ci permette di guadagnare ma che si può anche condividere in famiglia portandolo avanti a livello familiare ma perché il network marketing fattura così tanto? perché è comunque è un sistema semplice perché si basa sull'acquisto personale di un prodotto o di un servizio questo prodotto o servizio che io acquisto lo condivido con altre persone perché ne sono soddisfatta che a loro volta condivideranno con altre persone ed ecco che avviene la duplicazione quindi avviene il metodo di lavoro che è collaudato perché è collaudato? perché ce lo dimostra appunto il fatturato che il network marketing ha nell'industria, quindi è il settore che fattura più di tutti e quindi è un sistema praticamente collaudatissimo. Certo, cioè non è un metodo di lavoro che uno si deve inventare, c'è cioè già un metodo di lavoro collaudato a cui accedere e quindi basta metterlo in pratica. Ok, ora andiamo a vedere... Come noi ci creiamo questa, con che prodotto noi ci creiamo questa sicurezza finanziaria? Con l'oro 24 carati di massima purezza, perché è l'asset più redditizio al mondo. Infatti l'oro 24 carati è un prodotto che è considerato da sempre, ma anche da, da tutti, il bene e il rifugio per eccellenza. Storicamente l'oro ha dimostrato la sua capacità di resistere alle gravi crisi, sia economiche che finanziarie. Infatti noi siamo in crisi ormai dal 2008, anzi dal 2001, abbiamo avuto la bolla finanziaria e anche in questi giorni l'oro sta crescendo nonostante stiamo vivendo giusto momenti. di. Dove... Ha avuto un bel picco in questi giorni, oggi siamo a oltre 54 euro al grammo, quindi insomma... Sta avendo una grande crescita e l'abbiamo visto, come hai detto tu, anche quando le borse crollano il prezzo dell'oro sale alle stelle e questo ci deve far riflettere. Molte persone non sono abituate a sentir parlare di questo prodotto e nello stesso tempo a pensare no, una, eh, di crearsi una riserva aurea. Tra l'altro ci teniamo a sottolineare che non siamo venditori di oro, quindi noi qui lo guadagniamo, però le caratteristiche e i pregi di questo prodotto anche noi non li conoscevamo così a fondo prima di intraprendere questa attività e quindi siamo felici di condividere queste informazioni insieme a voi. E quello che vi stiamo dicendo che il prezzo dell'oro, comunque, eh, supera tutte le crisi economiche e finanziarie, ce lo dimostra proprio questa slide. Abbiamo fatto un, conf un confronto sul sì, prezzo sì. del, dell'oro, quanto è cresciuto nell'arco dei vent'anni. Se io nel 2000 dovevo acquista, avrei acquistato un'oncia che equivale a 31,10 grammi di oro, dovevo spendere 300 dollari. Nel 2021, sì. anche oggi, abbiamo avuto picchi di 2100, però vediamo che anche oggi, come diceva Carla, abbiamo toccato 1800. Insomma, l'oro veramente supera tutte le crisi e aumenta il suo valore nel tempo. Inoltre è un bene altamente liquido in tutto il mondo. Ce lo vuoi spiegare tu, Carla, cosa vuol dire altamente liquido in tutto il mondo? Certo io questo lingotto d'oro in qualsiasi posto del mondo io sia è denaro immediato, quindi liquida, liquidità immediata in qualsiasi valuta posso scambiarlo ovunque quindi è come si suol dire in gergo cash immediato quindi è denaro è denaro a tutti gli effetti anzi l'abbiamo visto vale più del denaro come diceva prima Chiara no? crisi, inflazione eccetera hanno portato a far perdere il potere d'acquisto la nostra classica moneta Fiat e invece vediamo che l'oro non ha subito questa inflazione, anzi se anni fa invece di aver acquistato un immobile che all'epoca insomma aveva un altro tipo di valore, adesso una casa si fa fatica anche a venderla e, ci, e sicuramente non ha conservato il, il prezzo iniziale invece se io dovessi vendere casa troverei a venderla neanche la metà se trovo qualcuno che se la compra ma l'oro non solo magari io l'avevo comprata a un prezzo l'abbiamo visto e nel tempo avendo avuto questa crescita rivendo quell'oro che magari ho accumulato e guadagno molto molto di più quindi eh, ricordiamoci quindi questa slide che ci dice che l'oro in vent'anni è aumentato più del 700% esatto. ma non solo l'oro e 24 carati ha altri pregi come eh, grazie al decreto legge numero 7 del 2000 è esente IVA e in un no. mondo dove noi l'IVA ce la troviamo dappertutto guardate un po' l'oro 24 carati ha questa legge che la esente da qualsiasi tassa è una moneta universale indipendente dal sistema bancario quindi una moneta universale ve l'ha spiegato prima Carla che la possiamo scambiare in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo ed è indipendente dal sistema bancario perché da, come vi abbiamo già detto prima super, se supera tutte le crisi è perché è indipendente quindi anche dalle politiche economiche di, di tutti gli stati quindi facciamo un riepilogo di tutti i pregi che ha questo prodotto, l'oro 24 carati massima purezza, è un bene rifugio per eccellenza, il suo valore aumenta nel tempo, è esente IVA e in più, non, ho detto, non abbiamo detto prima, non fa cumulo di reddito, questo vuol dire che se una famiglia come tutte le famiglie italiane dobbiamo presentare le nostre dichiarazioni dei redditi o le, semplicemente le l'ISE per gli studi dei nostri figli eccetera eccetera e possediamo oro a casa questo non andrà ad aumentare il nostro reddito quindi non ci comporta nessun eh, disagio nel magari dover rinunciare a un bonus o a qualsiasi altra cosa, giusto Carla? Sì, non fa, grazie a questo decreto legge, essendo esente da IVA non va a fare cumulo neanche con magari una, un reddito principale, un lavoro principale che, che, appunto genera, eh, che, che deve dichiarare, in questo caso grazie a questa legge che sembra strano perché siamo afflitti dalle tasse praticamente continuamente da sempre, grazie a una legge, questa legge ci tutela e quindi molti non lo sanno perché riguarda solo l'oro 24 carati siamo abituati magari più a sentire parlare dell'oro da gioielleria ma c'è dif cioè una differenza sostanziale, l'oro 24 carati è una questione di purezza poi alla fine la, la differenza però ha questa legge che appunto ci tutela quindi è interessante soprattutto nella nostra attività perché noi qui l'oro ce lo guadagniamo. Poi a, andremo a vedere come. Poi combatte l'inflazione, abbiamo detto prima, supera tutte le crisi, l'oro entriamo in crisi, l'oro aumenta, mentre le nostre monete vengono, subiscono l'inflazione. Quindi l'oro 24 carati è un'ottima assicurazione per una pensione, noi abbiamo scritto dignitosa, ma per un'ottima pensione. Ora, riprendiamo un po' il discorso dell'opportunità del fare marketing, del far parte del quadrante di destra, quindi far poter far parte del 5% di persone che non scambia più il proprio tempo in cambio di denaro, ma che adotta altri sistemi per generare guadagno. Noi abbiamo... Optiamo, abbiamo optato per l'azienda che opera nel, nel network marketing. In network marketing abbiamo visto che si basa sulla costruzione di reti. E noi qui abbiamo due grandi esempi. Abbiamo il fondatore di Facebook e il fondatore di Amazon. Queste due persone hanno creato un, prode, un progetto, l'hanno condiviso con, eh, con chi loro a suo tempo ha creduto, che a loro volta hanno condiviso con altre persone, fino a diventare... Delle potenze mondiali costruendo reti. Quindi per avere un successo un business deve avere il prodotto che abbiamo visto e noi abbiamo un prodotto sicuramente di eccellenza. Abbia, deve, avere, deve esserci alle spalle un'azienda e poi la vedremo e deve esserci il mercato, insomma, il mercato dei metalli preziosi è uno dei mercati più, più redditizi, diciamo, Carla. Assolutamente sì, assolutamente sì, e che non conosce crisi. Ok, ma non solo, un business per avere successo deve avere anche una storicità, deve essere sì. sostenibile, deve essere tecnologico e deve essere innovativo. La storicità è perché è una garanzia, perché se un'azienda dimostra eh, un, la sua esistenza, la sua esperienza, vuol dire che ha delle basi forti e questo noi lo vedremo. Certo. Deve essere sostenibile, perché se un'azienda è... È sostenibile. Non ha un programma sostenibile non va avanti. Brava. Deve essere tecnologica, perché oggi bisogna far parte della rete globale, bisogna essere internet. Ma... Non solo per quanto riguarda la rete globale, internet, la tecnologia si intende anche l'utilizzo proprio delle, delle tecnologie tech di successo, come possono essere le piattaforme. Infatti la nostra piattaforma si basa su un modello di business che appunto ha contribuito al successo di grandi brand, come abbiamo visto Amazon, come Airbnb, Bookie e tante altre. E questo ci, non ci, dovre, ci dovrebbe far riflettere, perché comunque noi le piattaforme le utilizziamo mai quotidianamente per qualsiasi cosa. Quindi, perché non utilizzare una tecnologia per poter guadagnare e cambiare la nostra vita? E deve essere innovativa perché se un'azienda ha una storicità è sostenibile, tecnologica, ma non si innova, quindi non sta a passo coi tempi, eh, è destinata a scomparire. Perfetto, tra l'altro, queste caratteristiche che ha appena elencato Chiara sono tutte le caratteristiche che deve avere un business di successo per avere successo e sono tutte caratteristiche che ha la nostra attività. Che adesso vi andiamo a spiegare. Quindi, noi la nostra scelta l'abbiamo fatta in Gigos: crediamo in ciò che ha superato la prova del tempo, in ciò che ha dimostrato la sua affidabilità, noi crediamo nell'oro. Andiamo a vedere un po' l'azienda. Allora, L'azienda è nata nel 2010 come un semplice negozio di vendita di oro da investimento 24 carati e nell'arco di dieci anni, appunto perché è un'azienda che ha cavalcato la tecnologia, l'innovazione ed è un'azienda seria, quindi un'azienda sostenibile, è diventata una holding internazionale con sede in Canada. Questa holding internazionale è la Global Success Management, quindi ha un'esperienza di 11 anni nel mercato mondiale, è presente in 200 paesi in tutto il, nel mondo e vanta 5 milioni di clienti e partner soddisfatti in tutto il mondo. Tra l'altro, scusa sì, Chiara, non lo vai, vai, vai, eh, Carla. se torni indietro, giusto per far capire che parliamo di piattaforma, parliamo di un'attività online, ma eh, oltre noi che siamo persone reali e non siamo virtuali, abbiamo alle spalle un'azienda non solo solida che ha tutte le caratteristiche che vi ha elencato Chiara, ma abbiamo la possibilità e l'orgoglio di avere un presidente, un direttore dello sviluppo che sono dei personaggi pubblici che noi abbiamo conosciuto e abbiamo non solo stretto la mano più volte e avuto eh, la loro formazione a disposizione, ma adesso anche in periodi in cui gli eventi scarseggiano, gli eventi dal vivo, abbiamo la possibilità costante di avere il loro supporto anche online quindi tramite Zoom e streaming online quindi insomma la, la tecnologia veramente aiuta tanto per creare qualcosa eh, di grande perché è così è questo che crea questa piattaforma aiuta tante persone vero Chiara? È vero, è vero. Quindi un'azienda a tutti gli effetti: assolutamente. E una, una garanzia. Ora parliamo un po' dell'innovazione. Allora, l'azienda, abbiamo detto che è presente ormai da 11 anni, è il dodicesimo anno questo di attività, e sicuramente ha dei piani di sviluppo, è un'azienda che vuole esserci nei prossimi anni, è un'azienda che vuole crescere e vuole far crescere anche noi. E quindi si innova sempre di più e mette in campo... Tutto quello che serve a loro e a noi business partner per migliorare e quindi eh, cambiare sempre in meglio, ma stando a passo con i, te a passo con i tempi. Quindi, in nome dell'innovazione, io ho il piacere e l'orgoglio di presentarvi le monete che ha emesso la nostra piattaforma. Infatti, la piattaforma 9Gigos eh, utilizza un proprio protocollo sulla base della tua tecnologia blockchain, quindi ha creato delle monete digitali per, con lo scopo di entrare poi in un mercato profittevole, quello della DeFi. Il mercato della DeFi è un mercato decentralizzato. Cosa vuol dire? Che è un mercato che è indipendente da terzi, quindi da tutto il sistema bancario, da tutto quello che noi fino ad oggi conosciamo. Giusto Carla? Assolutamente sì, infatti adesso la, la parola blockchain non è più una parola sconosciuta, ne sentiamo parlare sempre di più e come ha detto Chiara, eh, l'evoluzione è alla base no, di ogni attività di successo e infatti la nostra piattaforma sta veramente cavalcando l'onda dell'evoluzione, creando appunto anche le proprie monete digitali. Ok, infatti sentiamo parlare... Eh, anche mh, altrove, no, di ormai di finanza, la differenza tra finanza centralizzata e decentralizzata, e questo è molto importante, no? Eh, queste sì. monete che vedete mh, mh, sono due, no? Ne ha create due la nostra piattaforma, la Ghost Coin, che è una moneta interna e ha un prezzo stabile, un Ghost vale circa 50 euro, è una Gico coin che fa parte proprio del protocollo decentralizzato no? della finanza decentralizzata, è un prezzo volatile. Un Gico coin oggi è a 7,52. Non è proprio aggiornato, non è aggiornato, però va bene. Ah no, non è aggiornato. Ah, ok, ok, No, non è, è ah, oggi, oggi, aggiornato, sì. non è aggiornato ad oggi, ok, è, è, è a circa 8 euro. Quindi sì. insomma una bella crescita nel, nel giro di due mesi, fantastico. È vero, e questo è un'innovazione un che l'azienda ha messo in campo e è un altro prodotto che l'azienda ci offre per entrare appunto in questo mercato che ci ha spiegato benissimo te, la differenza tra decentralizzato e centralizzato, tenendoci per mano, perché comunque... No. La criptovaluta è considerata, ormai la conoscono tutti, eh, ma purtroppo tante persone ne rimangono anche un po' scottate perché se non si affiancano a piattaforme serie con le criptovalute c'è veramente il pericolo di eh, magari avere delle, delle sventure. Invece con la piattaforma Gigos abbiamo una moneta che è garantita da loro perché è un'azienda che comunque vende oro 24 carati e poi vedremo altri prodotti che sono garantiti comunque sempre da loro quindi una garanzia la nostra moneta prenderla oggi è sicuramente è come aver preso un, uh, un bitcoin adesso quando è nato non lo so, dieci anni fa 10 anni fa è nato ecco, comunque veramente è una moneta che eh, dovremmo veramente prendere, considerazione. prendere in considerazione Ora andiamo a vedere i prodotti e i servizi della piattaforma. Allora, i prodotti: abbiamo visto la moneta Gigo Coin, la moneta GOS, abbiamo visto l'oro, più avanti vedremo i certificati. Ma Per accedere a questi prodotti e servizi della piattaforma bisogna fare una sorta di abbonamento, una sottoscrizione. Gli abbonamenti sono di quattro tipi. Abbiamo l'abbonamento Smart, l'abbonamento Pro, l'abbonamento Accord e l'abbonamento Line. Vanno da un minimo di 235 euro a un massimo di 885 euro e questi, questo abbonamento ci dà dei vantaggi e ci permette anche poi lo vedremo, di partecipare ai piani di, di marketing e quindi generare guadagni. Essendo una piattaforma che, vede, che ha un negozio, che vende i suoi prodotti, grazie comunque a degli abbonamenti, abbiamo la possibilità di avere la figura di un cliente, ma un cliente speciale, un cliente abbonato. Quindi una persona che ha capito l'importanza dell'oro, attraverso questi abbonamenti, può decidere di acquistare oro e quindi avere uno sconto dell'8% sull'acquisto della grammatura che decide di prendere. In più può altri vantaggi come quello di bloccare il prezzo a 14 giorni, avere il cavo di sicurezza e tantissimi Grazie. altri vantaggi all'interno, giusto Carla? Certo, certo. Il cliente abbonato ha questo vantaggio dello sconto sull'acquisto dell'oro, la Diciamo la custodia del proprio oro in un cavo di sicurezza gratuito, ha la possibilità anche di acquistare cripto, quindi la, la Gigo Coin e avere la possibilità di ottenere il 43% anno in cripto, quindi un passivo anno del 43% e avere la possibilità anche di acquistare titoli convert obbligazionari convertibili in azioni della società, quindi diventare in parte comproprietario di una piattaforma che è leader nel settore dei metalli preziosi e ottenere un 18% all'anno in titoli stessi. Quindi, insomma, veramente interessante, ma... Non siamo qui per farvi conoscere solo questa figura, ma quello che ci interessa farvi conoscere è un'altra figura che ehm, permette no, di avere gli stessi vantaggi ma in più di guadagnare. Vero, Chiara? Certo, infatti abbiamo il business partner che è il cliente abbonato, che decide appunto di crearsi la propria attività, di creare la propria rete e di guadagnare oro 24 carati e, e liberare il proprio tempo a sempre a, non dimentichiamo mai la, quella slide dove comunque far parte del 5% delle, del quadrante di destra ci permetterà sicuramente di essere delle persone li, eh, finanziariamente libere e quindi sicuramente finanziariamente libere ma vuol dire la libertà e la vera ricchezza questi... Come, come hai detto giusto tu no, parliamo di libertà, ma la vera libertà è proprio quella che libera il tuo tempo. E quindi è a questo l'obiettivo, è uno dei tanti motivi anche che ci ha fatto scegliere di intraprendere questa attività. No? Perché adesso, come vi dirà anche Chiara, ci sono tantissime persone che svolgono questa attività e che magari anche, hanno anche un'attività prevalente, no? che magari non so, fanno parte di qualsiasi tipo di attività. Quindi è interessante perché non va a cozzare, diciamo, con nessuna attività che voi svolgete. Quindi non è che uno dice, no, devi svolgere questo, allora quella che fai non la devi fare. No, assolutamente. E questo è il bello. È vero. Quindi il business partner, attraverso i prodotti, della. acquistando i prodotti della piattaforma Gigos, ha accesso gratuitamente ai programmi di marketing con Set e Fractal. Allora, Il programma Goalset è un programma che permette di generare bonus attraverso lo sviluppo dei cluster. Allora, I cluster immaginiamoci come delle tavole contabili e sono esattamente speculari agli abbonamenti che vi ho detto prima. Interessante sono che questi, queste tavole contabili, alla loro conclusione, ci generano dei bonus che vanno da 600 euro a, 200, a 2.400 euro in base all'abbonamento sottoscritto. Ma la cosa ancora più interessante è che possono diventare ciclici e illimitati. Giusto, Carla? Assolutamente sì. Quindi i guadagni sono illimitati. Ovviamente facciamo parte di un sistema completamente meritocratico, quindi in base all'abbonamento scelto si può guadagnare non solo una volta, ma infinite volte, grazie proprio alla condivisione e alla costruzione di una rete di persone che anche esse vogliono guadagnare, vogliono veramente, realmente un cambiamento nella loro vita. E quindi insomma è molto interessante perché qui si, la filosofia di questa attività è proprio aiutare le persone a crearsi un futuro migliore. Giusto. Il gioco di, giusto Carla, il gioco di squadra è veramente importante. Qui si lavora in, in squadra e ci si aiuta in squadra perché da sole qui non si va, lontano, non si va da nessuna parte. Questi bonus ciclici sono, possono diventare ciclici appunto perché è la squadra che tutta insieme si muove e, in base ai programmi di marketing, poi può generare ciclicamente questi guadagni. Ora andiamo a vedere l'altro programma che riguarda il programma Fractal. È un programma che ci permette di generare dei bonus giornalieri attraverso dei token che sono dei gettoni. Questi token ci vengono rilasciati gratuitamente quando andremo a acquistare dei titoli obbligazionari di ECN oppure le monete GigoCoin della nostra piattaforma. Questi bonus sono disponibili in 48 ore. Ora, dobbiamo fare una piccola presentazione di questi due prodotti che abbiamo tralasciato prima, ma giustamente perché sapevamo di arrivare comunque alla presentazione di questo programma. Allora, noi vi abbiamo presentato la moneta Gigocoin e Carla vi ha già detto che comunque ci dà già un 43% anno in, in monete. E fino al 31 marzo c'è una promozione in corso per i clienti per le nuove iscrizioni, ma non solo, anche per le persone che ne fanno parte, una promozione veramente molto interessante, quindi per le nuove persone è il momento di Giusto. poter accedere a questa moneta veramente con dei vantaggi, questo fino al 31 marzo. Mentre per quanto riguarda i nostri titoli obbligazionari, che ci danno il 18% annuo in titoli, c'è da dire che entreremo in borsa, eh, questi titoli obbligazionari diventeranno azioni e l'azienda ha un altro piano molto ambizioso, quindi anche quell'innovazione, eh, di entrare in borsa con una procedura IPO che vuol dire offerta pubblica quindi diventeremo un'azienda un pubblica e nel momento in cui le nostre eh, azio, obbligazioni diventeranno azioni, noi parteciperemo ai dividendi di una piattaforma che vende oro 24 carati Fantasso. giusto? assolutamente che volevo dire ancora da Legigo ma adesso mi sta della la moneta ma mi sta scudendo <ride> Beh, Per quanto riguarda, giusto per finire il tuo discorso, per quanto riguarda il programma Fractal, abbiamo, è veramente un'occasione unica perché abbiamo l'opportunità, come dicevamo all'inizio, di diventare in parte comproprietari di questa piattaforma e come abbiamo visto e come vediamo anche in questa slide, eh, i certificati che sono raffigurati anche in questa slide sono dei certificati di possesso dei nostri titoli che l'azienda ci ha spedito a casa. È molto interessante perché appunto eh, come hai detto benissimo tu si ha la possibilità non solo di avere una rendita passiva annua ma di partecipare a, a questo programma e quindi di guadagnare anche qui, quindi abbiamo visto l'abbonamento e possiamo guadagnare anche con questo prodotto finanziario e addirittura ogni giorno, quindi sviluppando un ottimo lavoro di squadra, i bonus che ci vengono rilasciati sono disponibili dopo 48 ore, quindi veramente interessante. È un'azienda è è un che ha messo in campo dei prodotti veramente importanti, i prodotti finanziari, perché c'è da dire anche dei titoli, di questi titoli obbligazionari. che è una caratteristica importantissima è che sono garantiti dal gross standard, cosa vuol dire? Che sono titoli, esatto. la metà dei titoli che noi possediamo è garantito da oro, sono, codici, sono eh, titoli che hanno un codice di identificazione, codice ISIM, per cui sono titoli rintracciabili, ma secondo me la cosa più importante è che hanno una rivalutazione delle, del, capi, del prezzo delle, del titolo. Cosa vuol dire? Che se io acquisto il titolo oggi a, supponiamo, 56 euro, Qua, fino al 31 dicembre del 2025 il titolo sta salendo perché l'azienda ha già emesso una prima partita di titoli, che è partita che ha un valore da 10 euro e abbiamo già superato i 200 passa euro esatto, quindi esatto. cosa vuol dire? Che io qui sto 10 ma quando entrerò, eh, a, diventerà nozione, io avrò aumentato il mio capitale e sarò possessore. Eh, poss, eh, eh, come si dice Carlo? Aiutami, mi sto... No, no. Eh, ah, Bravo, ecco, sarò proprietaria di azioni che sicuramente valgono di più di quello che io le ho acquistate. Mentre esatto. per quanto riguarda la moneta Gigo, c'è da dire che entrerà in DeFi nel primo trimestre, si pensa del 2023, quindi sarà una moneta che noi potremo scambiare con tutto il mondo. Esatto. Ecco perché è importante prenderla adesso. Assolutamente Questa sì, e abbiamo, visto, abbiamo visto la crescita anche in quello, abbiamo visto che abbiamo acquistato le Gigo Coin che sono salite di prezzo in una maniera incredibile, oggi siamo a 8 euro, quindi insomma fantastico. Quindi abbiamo detto quasi tutto e da questa slide si possono, possiamo solo far vedere i pacchetti vari pacchetti del programma Frater per accedere al programma Frater attraverso l'acquisto dei titoli obbligazionari oppure attraverso l'acquisto delle monete della nostra crypto Gigo Coin. E qui abbiamo messo dei pacchetti indicativi ma in realtà poi ci sono varie opzioni per entrare. Abbiamo il pacchetto da minimo da 450, c'è quello da 1800, 3003, ma in realtà... Sono, sono dei pacchetti indicativi. Tra l'altro, che... scusa mm. se ti interrompo, eh, le, ovviamente in, pensiamo che mh, acquistando questi titoli diventiamo in parte con proprietari di una piattaforma online di oro e sono veramente delle cifre irrisorie che ha certo. un'attività e fa l'imprenditore, sa benissimo. Che, che capitale di esborso che c'è nell'aprire un'attività? In questa attività diventiamo immediatamente degli imprenditori digitali, delle imprenditrici digitali, a, veramente con delle cifre minime. Abbiamo visto gli abbonamenti, abbiamo visto il fractal e poi la possibilità di acquistare eh, le monete digitali, e veramente insomma... È fantastico perché sono veramente delle cifre irrisorie che però ci permettono nel tempo di costruirci una sicurezza finanziaria per il futuro importante. Certo e poi io aggiungerei che comunque come abbiamo detto all'inizio di questa presentazione veramente siamo in un periodo dove comunque c'è veramente da preoccuparsi quindi è anche una questione di priorità. Eh, possibilità di, cambia di cambiamento e di miglioramenti io intorno non ne vedo, questa azienda ci dà veramente la possibilità con ad accedere a dei prodotti finanziari che sicuramente l'anno prossimo fra due anni ma anche nell'immediatezza facendo attività e quindi eh, facendo anche un qualcosa di diverso da ciò che siamo abituati io oserei dire per quanto mi riguarda anche a pagante la possibilità anche di generare dei bonus e già guadagnare già, uh, attivamente eh, già all'inizio quindi esatto. queste, dicevi te questi importi sono di tutto rispetto in questo periodo ma sono veramente irrisori se, se noi pensiamo a Tanto ciò utilizzare. che ci daranno i prodotti quindi è solo una questione di priorità. Se una persona vuole veramente il cambiamento, è come non prendere la piattaforma Gigos? E poi, poi la nostra carriera. Questo te la voglio far spiegare a te. <ride> sì. eh. Se è la nostra far... linea di riferimento. Grazie. Eh, sì, il programma leadership è un programma molto importante perché è un programma carriera che offre dei bonus passivi e dei premi utili per raggiungere la libertà finanziaria. È interessante perché eh, in questa attività nessuno ha un capo, ognuno è il capo di se stesso, ma vige la filosofia dell'aiuto, cioè nel senso che il leader è la persona che guida la propria squadra e aiuta le persone a crescere, a crescere sia a livello personale che professionale. Perché diciamo così, sempre chiara, perché abbiamo l'ausilio di delle formazioni gratuite settimanali che ogni leader mette a disposizione del proprio team proprio per aiutare, non solo, anche perché la crescita personale va di pari passo con la crescita eh, finanziaria, economica, no? e quindi certo. bisogna essere anche disposti a lavorare su se stessi per migliorare perché come dicevamo anche ieri sera quando ci siamo trovati con te e gli altri ragazzi eh, non si smette mai di imparare è, è solo così che si cresce veramente in tutti i campi e quindi sì. questo è, è un grande programma perché eh, è diciamo l'obiettivo di tutti no? abbiamo diverse opportunità di guadagno in questa piattaforma ma questo è il programma che diciamo, ci permette di costruire la nostra pensione nel senso che è una rendita passiva che l'azienda ci mette a disposizione per il nostro lavoro nostro e di squadra e ci dà la possibilità anche di eh, ottenere dei premi esclusivi quindi l'azienda non solo ci fa guadagnare ma ci premia ulteriormente con dei premi di lusso Adesso mi sfugge il nome del personaggio famoso, ma sai che ho letto sai, le solite locandine, le solite immagini, con le frasi che ci sono che girano per Facebook, che le persone dovrebbero fare network marketing solo proprio per una crescita personale e proprio di miglioramento perché comunque nel marketing eh, lavori con le persone condividi con le persone di tutti i generi con le tecnologie anche dall'altra parte del mondo se, se, se si vuole e quindi non, non ti può succedere altro che sicuramente se lo vuoi migliorare quelle parti del tuo carattere e sbussarle quindi crescere sicuramente e migliorare è una scuola di vita, possiamo dire così, perché sì. poi eh, molti pensano, no? quando magari ascoltano queste informazioni, pensano che siano guadagni facili, no? Molti dicono, eh, ma sì, no? per, ehm, per guadagnare si deve sudare, eccetera. Grazie alla tecnologia, cioè, non è che noi, noi non sudiamo fisicamente, nel senso che non facciamo uno sforzo, ma lavoriamo di più con questa, con la testa, no? Certo. Io penso che non sia equiparato, cioè nel senso non, non, non c'è chi uh, si sforza di più o di meno, anche perché avere a che fare con le persone insomma non è un lavoro facilissimo, però è molto gratificante perché ti permette di far capire alle persone che abbiamo davanti che c'è un'opportunità, perché molti abbiamo visto, tante persone sono hanno perso completamente fiducia, no? e quindi si trovano magari con le spalle al muro o perché hanno chiuso la propria attività o perché sono lì lì per chiuderla e magari era il lavoro, i sacrifici di tutta una vita che sono stati vanificati da questo periodo e, e diciamo che noi io la vedo come la luce in fondo al tunnel, Mi viene così no? E quindi è bello per questo, perché queste informazioni... Eh, sono preziose per, per far capire che, che veramente ci sono opportunità che vi possono permettere di guadagnare e di stare sereni per il vostro futuro. E anzi, prenderle in un momento in cui, come tu dire, non ci si trova magari con le spalle al muro, approcciarsi a queste attività. Eh, magari in modo parallelo ad altre, alle nostre attività tradizionali sicuramente ci aiuterà e in caso succedano cose come stanno succedendo in questo periodo magari essere già un pochino avanti e quindi esatto. quindi come utilizzare questi bonus che noi possiamo che noi riceviamo li possiamo convertire in lingotti di oro fisico 24 carati massima purezza possiamo tramite richiesta farci fare un bonifico bancario sul nostro conto, possiamo eh, acquistare le monete GhostCoin o GigoCoin dalla nostra piattaforma, possiamo acquistare i titoli obbligazionari convertibili in azione, oppure possiamo acquistare coupon e codici di attivazione per l'acquisto di altri prodotti. Perché scegliere Gigos? Perché abbiamo 11 anni di esperienza nel mercato online, Abbiamo un prodotto sicuro di valore con popolarità storica, possiamo acquistare con i nostri soldi o con i nostri guadagni oro nel modo più sicuro e vantaggioso. Abbiamo guadagni elevati rapidi passivi per i partner, questo te lo farei spiegare a te stasera. Ok, perfetto. Abbiamo appunto, perché rapidi e passivi? Passivi l'abbiamo visto, abbiamo visto che l'acquisto di titoli obbligazionari ci dà l'opportunità di avere un passivo del 18% anno, abbiamo visto, giusto per farvi ricordare le, le nozioni precedenti, abbiamo visto che l'acquisto delle monete ci dà un passivo del 43%, ma anche lavorando insieme alle persone, aiutando le altre persone, abbiamo la possibilità di guadagnare rapidamente dal lavoro di squadra. E Proprio per rifarmi al discorso di prima abbiamo a che fare con un sistema di guadagno completamente meritocratico perché anche l'ultima persona appena attivata nella piattaforma mh, ha la possibilità di guadagnare anche più di una persona che, che è dentro da anni. Proprio perché il suo merito viene premiato, non solo in guadagni ma come dicevamo prima anche in diversi premi che stasera non andiamo ad elencare perché sono veramente tanti. E poi il programma di marketing è completamente sostenibile. Ovviamente tutti i dettagli tecnici di questi programmi, cui, di cui abbiamo fatto una panoramica, eh, verranno spiegati in un successivo appuntamento se le persone che stanno ascoltando sono interessate ad approfondire. O dalla persona che vi ha invitato a guardare questa diretta questa sera, oppure ecco, chiedete direttamente alla nostra leader Chiara che insomma sta facendo questa bellissima presentazione. È un'attività un, un che prevede non autoconsumi senza qualifiche mensili e questo è un fattore molto importante perché a differenza di tante altre aziende che si servono del network marketing per eh, divulgare i propri prodotti, aziende serie però spesso eh, bisogna ogni mese raggiungere un obiettivo e quindi questo mette addosso stress. Ecco, La nostra azienda eh, non prevede tutto ciò, bisogna qualificarsi con tre business partner per poter accedere al programma di leader, due eh, come business partner e il terzo per poter accedere al programma di leader, dopodiché una volta raggiunto quello, io ho tutto il tempo di fare la scalata fino al quindicesimo livello ma io voglio dire qualcosa in più nel senso che comunque qui una persona entra e anche la qualifica per diventare leader per le, la qualifica di base che serve con due business partner si può veramente ottenere senza stress, nel senso che una, una persona entra, si forma, abbiamo formazioni online gratuite, abbiamo un sistema e metodologia di lavoro. Carla Rappone, la nostra leader di riferimento, ma oltre che essere la nostra leader di riferimento, lei svolge questa attività come piano A, quindi l'ha iniziata come un piano B e l'ha fatta no, diventare no. la sua vita. Quindi, eh, veramente, è un'azienda che ci mette tu, tutto a disposizione per poter veramente riuscirci. Abbiamo una crescita personale e professionale, se io stasera sono qui, lo devo appunto grazie a Carla, a Carla ma anche a suo marito Matteo Galleri, e che è il nostro, il nostro leader di riferimento. Beh, giusto, io vi vedo come coppia, ma per me ormai voi siete i miei leader di riferimento, come lo siete per tutta la squadra. Yeah. Abbiamo libertà di gestione del nostro tempo perché è un'attività che possiamo fare come e quando vogliamo grazie appunto anche alle tecnologie e può essere come vi ho detto affiancata tranquillamente alla famiglia ai figli perché la si può fare quando vogliamo facciamo parte di una famiglia globale e di un business internazionale perché comunque siamo presenti in 200 certo paesi nel mondo più di internazionale di così quindi se chi ci sta ascoltando si sta domandando come poter iniziare questa attività, si può registrare gratuitamente alla piattaforma grazie a un codice di invito, quindi un codice di affiliazione dato dalla persona che vi ha presentato questa attività. Devi leggere attentamente i termini e le condizioni dell'azienda che ce lo richiede. Dobbiamo inserire i documenti perché l'azienda vuole sapere chi per lei nel mondo opera dobbiamo acquistare uno o più prodotti della piattaforma e una volta che avrai fatto tutte queste cose ti connetterai subito al nostro sistema di lavoro, entrerai nella nostra squadra e inizierai a creare la tua sicurezza finanziaria e insieme a noi inizierai questo bellissimo viaggio. Ci sono rischi? Chiara? Ah no, ho tolto la slide. No, ah. lo diciamo a voce. Eh? Lo diciamo a voce, Carla. Mm -hmm. Diciamo no, sempre che è un'attività un senza rischi, però uno c'è, vero Chiara? È quello di migliorare la propria vita. Esatto. Quindi, ah, Ti ringrazio Carla per la bellissima presentazione, vuoi fare una considerazione finale, vuoi dire qualcosa? Sì, allora, beh, innanzitutto grazie a te, complimenti a te per questa bellissima serata di presentazione. Ehm, la... La presentazione non vedete la fine a se stessa, cioè nel senso prendete queste informazioni e fate le vostre perché veramente c'è un'opportunità che vi permette di migliorare la vostra vita, ma solo se lo volete veramente, eh, perché non è che ci piovono i lingotti dal cielo o i guadagni dal cielo se non facciamo nulla. Però la, la cosa interessante è che è molto stimolante sotto tutti i tuoi i punti di vista. Insomma, ci permette veramente di avere una nostra attività. E quindi è, è bello perché ecco l'ultima slide che hai fatto vedere: entriamo a far parte di una famiglia globale proprio perché ci sono persone che operano da tutto il mondo. Quindi si ha la possibilità di arricchirsi anche conoscendo tutte queste persone no? negli eventi aziendali che l'azienda fa ogni anno la possibilità di condividere e vedere veramente quanti siamo in tutto il mondo che fanno questa attività e quante persone hanno cambiato completamente, stravolto la loro vita grazie a questa attività e quindi insomma noi ne siamo sempre più orgogliosi. Io aggiungerei un, una, una riflessione che stavo facendo oggi, eh, che sicuramente noi viviamo in un periodo che grazie alle tecnologie la gente è proprio in cerca di alternative. Cos'è che secondo me sta cambiando, eh, a differenza anche solo di pochi mesi fa, che eravamo sempre comunque in crisi, che comunque adesso è diventato, secondo il mio punto di vista, una priorità e una preoccupazione cioè un piano B ce lo dobbiamo proprio formare ma come ce lo dobbiamo formare? sicuramente in internet ci sono tante aziende serie è importante sganciarsi un po' da quella mentalità che si ha perché ci sono le tecnologie, nascono le piattaforme quindi guadagni facili allora ragazzi se fossero veramente facili saremmo già tutti ricchi Adesso è veramente arrivato il momento di eh, sapere che ci sono le tecnologie, le aziende serie ci sono e quindi affiancarsi a un'azienda seria che ti possa permettere veramente di crearti un qualcosa. Noi stasera ve ne abbiamo presentata una, vi abbiamo, dato un, vi abbiamo fatto una panoramica e quindi poi starà a voi. Galera, andiamo a vedere se sì, c'è qualche commento. Tu hai già visto qualcosa? Tu riesci a vederli, no? No, io non la vedo perché la comandi tu la sala, no, io sto guardando sul cellulare intanto. Allora, buonasera, Emanuele. Ciao, Emanuele. Buonasera al nostro leader Emanuele. Buonasera, Chris. Ciao, Chris. Tutto, mi sono intrufolata, scusate. No, è un piacere <ride> averti. Ecco certo. il, nostro leader, il nostro leader, Matteo. Io lo, lo conosco abbastanza bene. <ride> <ride> Tra sì. l'altro come, come hai detto tu Chiara prima che hai nominato Matteo, io faccio questa attività grazie a mio marito Matteo eh, che ha cominciato, che all'epoca si è costruito il suo piano B e, e ovviamente noi siamo una coppia, insomma siamo marito e moglie e eh, diamo questo messaggio. Pro, lo, diciamo, lo diciamo da tanto tempo, siamo i promotori proprio del lavorare di coppia, quindi portare il business in famiglia, perché è veramente bello condividere anche l'attività in famiglia. E diciamo anche che tu non ne volevi sapere niente, e guarda eh, oggi... Capisco mm -hmm. chi magari ascolterà le, queste informazioni per la prima volta, o persone che magari non si sono mai affacciate al mondo online e quindi vedono tutto un po' con pregiudizio, preconcetto. Lo capisco benissimo perché uh, sono stata la prima, quindi io quando Matteo ha iniziato eh, non ne volevo sapere assolutamente niente, eh, non di questa attività in generale, proprio del mondo online, perché avendo fatto sempre un lavoro tradizionale, non avevo nulla a che fare con questo mondo, e, insomma avevo un po' di pregiudizi che poi sono stati spazzati, di, spazzati via sia dall'entusiasmo di, di Matteo e di tutto quello poi che si è creato in questa attività, ecco, tu sei un grande esempio anche di questo, perché è bello eh, condividere, conoscere persone eh, belle, insomma, come te, come tante persone che sono nel nostro team, che ti fanno veramente bene, insomma, sia nella vita che nella squadra. Andiamo a vedere Franco, buonasera, l'energia femminile che si esprime in un'opportunità d'oro. Eh, grazie, eh, Franco, il nostro amico è Franco, tempo. grazie. Buonasera Stefano. Ciao Stefano. Fra, oggi l'oro, ci dice Franco, è 54,23 al grammo, quindi Fantastico. ci sta dimostrando che la, la crisi sale. C'è la crisi, ci butta giù e l'oro sale. Andiamo a vedere un po' velocemente. Complimenti alle nostre idee, Chiara Gaggia e Carla Rapone, per le importanti informazioni divulgate. Grazie, Matteo. grazie Andiamo a vedere preziose informazioni. Ci dice Emanuele. Grazie, Emanuele. Vediamo questo commento di Franco. Con il super leader Matteo del nostro team stiamo portando avanti un programma informativo e tecnico completamente gratuito sulle criptomonete per poter sfruttare al meglio il nostro business innovativo che ha introdotto le sue monete cripto, Gigoscoin e Gigocoin, è vero. Devo dire che loro due ci stanno veramente facendo una formazione fantastica. Sì. È esatto, è un tema divenuto importantissimo, ci dice Matteo, in questi ultimi tempi, da non sottovalutare per non rimanere indietro. È vero. Infatti, poi come hai detto tu Chiara, eh, parliamo di evoluzione e ricordiamo che questa questa opportunità di guadagno è partito come un semplice negozio online, si è trasformato, è evoluto, quindi si è trasformato in piattaforma, prendendo esempio anche dalle piattaforme che hai elencato tu, che hanno avuto un successo incredibile e continuano ad averlo, ma noi insomma abbiamo visto che abbiamo un prodotto eccezionale che dà una garanzia eh, importante e ovviamente eh, cavalcando l'evoluzione ha introdotto proprio questo argomento di cui tutti dobbiamo avere le basi e conoscere di che cosa stiamo parlando quindi il, il mercato della criptomoneta ormai è diventato, non dico pane quotidiano però insomma se ne sente parlare sempre di più e, ci, e ci, dobbiamo pensare che avremo a che fare volere volare come, avevo, come ci hanno messo in mano la moneta come il bancomat che allora sembrava chissà, no, io voglio usare il ricordo, eh? Io dicevo: no, no, io voglio usare solo i soldi. Il bancomat, un po' come la carta dei credito, si aveva un po' rifiuto, no? Perché comunque tutte queste novità ci fanno un po' paura, però queste novità ci sono e prima o poi ce le troviamo fuori dalla porta. Quindi. Ma sì, anche perché si dice, si dice sempre: se non ti evolvi, ti estingui. E quindi, non, come diceva Matteo, in questi ultimi tempi è diventato un, un tema importante quello della, della criptomoneta. E quindi, non bisogna sottovalutarla per non rimanere indietro, certo. Stefano, brave, grazie per le straordinarie informazioni. Grazie. grazie, Stefano. Andiamo a vedere se c'è qualche domanda. Sì, vediamo se c'è qualche domanda. Io non ne vedo. No, no. No, quindi... io... Franco, non è eh no, lo vedo perché è una faccina. e ah, no, okay. vediamo lì in sovraimpressione, non lo vediamo. Io dal cellulare la vedo, ho messo una vaccina, sì. Ok, vabbè, eh, sal sal ci salutiamo. E andiamo, ci diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo farò la presentazione la mattina poi c'è la possibilità di vedere altre presentazioni il lunedì e il venerdì, comunque sui nostri profili me ne sempre messo me vengono date tutte le indicazioni per poter partecipare grazie tanto Carla per la, questa bellissima presentazione grazie a te ci vediamo domani esatto, ci vediamo domani Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao.